Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi ragazzi da fare da soli, è un after patch quindi funziona adesso, funziona insomma per farvi capire, per fare questo glitch abbiamo bisogno di un uh, veicolo CEO, quindi dobbiamo diventare CEO come avete appena visto e richiedere un veicolo CEO, non so la Jeep, uh, il fuoristrada, quello che cazzo volete voi basta che comunque sia un'auto non richiedete ricotteri perché sono inutili insomma una volta che avete fatto questo vi avventurate verso la base operativa con il vostro veicolo della Sicuro Serve e lo mettete qui ragazzi lo mettete vicino al pallino giallo una volta che l'avete messo qui dovete andare in strada e recuperare un'auto di strada vediamo se recupero sta moto oddio lui l'ho preso allora vediamo vediamo eh, forse la moto non è buona infatti la moto non è buona ragazzi perché questa qui è una moto di lusso quindi non entra in garage cerchiamo un veicolo comunque lo potete fare anche con le moto se vi trovate meglio con le moto si può fare tranquillamente cerchiamo un veicolo cerchiamo un'auto che non sia una carretta insomma che vada leggermente veloce questa che cazzo Si, sì, ciao col carrello dietro ragazzi vediamo se non trova una carretta dai ok prendiamo questa ci arrangiamo quindi una volta che abbiamo l'auto di strada oddio non è che sia tutto sto granché pure questa però vabbè ci dirigiamo verso la base operativa scartiamo le, le guardie qui dobbiamo scartare la polizia per forza io ho la polizia quindi le marcano a uomo proprio vabbè eliminiamo le guardie cercate di non avere veicoli personali in giro io qui ho il mio veicolo personale e adesso lo vado a distruggere però comunque cercate di non avere veicoli personali in giro non so se possa influire sul glitch o meno però comunque io l'ho distrutto diciamo l'ho eh, evitato di avere veicoli personali in giro a questo punto ragazzi, quando... quando è, ci dirigiamo verso la base operativa, facciamo comparire base operativa piena, tasto PS e ritorniamo in game. Allora, qui dobbiamo aspettare che ci compaia il pallino giallo ragazzi, quando compare il pallino giallo ci avviamo dall'altra parte della base operativa e dobbiamo fare questo lavoro che avete appena visto appena fuori dalla base operativa cioè qui adesso vi faccio vedere appena vi vedete leggermente fuori dalla base operativa dovete premere il tasto cerchio andiamo a vedere come ragazzi quindi partiamo cerchio come avete visto appena stavo in sospensione ho premuto il tasto cerchio dopodiché premete il tasto X ragazzi per accettare il messaggio di base operativa piena e vi dirigete verso la base operativa entrate nella base operativa ragazzi quando siete entrati dentro vi chiederà di sostituire un veicolo e ovviamente non sostituite e uscite dalla base operativa quando state uscendo ragazzi, dovete spammare triangolo in maniera tale da eh, poter salire sul veicolo come avete appena visto si vede per una frazione di secondo quando siete sicuri e avete ascoltato che è salito sul veicolo premete il tasto X e vi allontanate dalla base operativa vi suicidate ragazzi perché altrimenti si bugga quindi ricordatevi di suicidarvi e richiedete il veicolo che volete duplicare tutto il resto ragazzi è come sempre a questo punto andremo a richiedere il veicolo che vogliamo duplicare mi raccomando ragazzi duplicate solo auto custom mi sono rotto i coglioni di ridirvelo ogni santa volta e poi mi scrivete nei commenti ho il blocco dei 50.000 il blocco dei 50.000 vi viene se duplicate auto di lusso le auto di lusso non le potete vendere quindi, ragazzi, eh, mettetevelo in testa: non dovete duplicare auto di lusso, non dovete duplicare auto di San Andreas Super Auto, perché comunque avrete il blocco. Non è un blocco giornaliero, ma è il blocco dei 50.000 ragazzi. Quindi, a questo punto eh, l'unico consiglio che io che vi posso dare è duplicare auto di bennis. Qualunque auto di bennis va bene, anche quella più scrausa. L'importante è che sia di bennis quindi eh, ragazzi vi cercate una posizione ottimale per poter fare il teletrasporto come vedete dovete bloccare le portiere dopodiché aprite il pad vi dimettete da sicuro serve ovviamente diventate presidenti del motorcycle club aprite nuovamente il pad fate eh, rimanda veicolo in deposito e allo stesso tempo dovete premere eh, triangolo per teletrasportarvi insieme X e triangolo quando siete sulla opzione rimanda veicolo in deposito quindi a questo punto potete entrare tranquillamente nella base operativa con il vostro veicolo duplicato ragazzi il glitch è semplice questo è l'unico after patch per il momento eh, funzionante quindi approfittate di questo after patch vediamo se si troverà qualcos'altro se riuscirò a vedere qualcosa di meglio però eh, voglio dire, meglio di questo ragazzi non c'è un cazzo perché è abbastanza semplice quindi l'unica cosa che vi posso dire è sfruttate questo glitch perché è veramente semplice e è nulla, adesso vi faccio vedere comunque il veicolo duplicato comunque già si vede da qui sotto è un blu accesissimo quindi non c'è bisogno neanche che eccolo qui ragazzi il veicolo duplicato vi do la conferma che questo è un veicolo duplicato mi sbatte fuori quando esco dal veicolo ho la targa personalizzata ragazzi quindi ricordate di mettere la targa personalizzata su tutti i veicoli che duplicate detto questo ragazzi che altro aggiungere un saluto a tutti non con fanculo però un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti